Webcam, consigli utili per ognuno di noi, più preghiera per te, che sei nel bisogno. Dio ti benedica. Amen. Un buon pomeriggio a tutti quanti. Questo pomeriggio lo voglio dedicare come consigli utili per la salute di tutti i miei fratelli, sorelle, amici e anche nemici, se ne abbia ancora. Ma penso che nemici non ne abbia più. Però se c'è ancora qualcuno, se abbia sbagliato io, ti chiedo perdono, mi umilio davanti a te e oggi vorrei consigliarti anche a te. Che cosa? Vorrei consigliarti. Vorrei problemi della tua esistenza. Più alcuni consigli che ogni giorno magari sembrano banali ma è consiglio preso da parte di persone che l'hanno adoperato, sicuramente ti farà del bene. E soprattutto ne migliorerai la salute e di tutto. Oggi, come oggi, è semplice. Ognuno di noi a casa dovrebbe avere due vasi magari di aloe vera, Perché due vasi di aloe allora vera? Perché mentre la consumiamo, che vedete, la tagliamo, questo è un pezzettino, per non dà tanto spettacolo. Vedete, si può tagliare tutta dal principio fino alla fine alla radice e consumarla la mattina o durante la giornata, quando si vuole, tagliare un pezzo, per le prime volte provare un pezzettino, così non vi disturberà molto togliere tutte le spine che ci sono laterale, vedete? con il coltello tagliarla nel mezzo separarla, la buccia da questa parte e dall'altra, a centro più o meno e poi mangiarla l'interno è molto gustoso, ve lo dico io l'interno, mangiarlo come se fosse la buccia del calciofo. Avete mangiato il calciofo, l'interno? Con i denti, tirare, ma piano piano perché la buccia è debole, non è come il calciofo. Tirare piano piano e l'interno, sia da un lato che dall'altro lato, l'interno, mangiarlo. Quando finite di mangiarlo, sia interno da questa parte che dall'altra perché sbucciandolo in metà sono due parti separate e vedete ve lo metto vicino alla webcam vedete l'interno è questo qua vedete è un tipo di liquido spesso tipo crema Con questa aloe vera si fanno anche delle medicine, delle creme sul viso e dappertutto. La aloe vera la mettono dappertutto. Ma se lo andate a comprare è molto caro e non trovate il 100% di quello che dovete trovare. Invece, se la coltivate a casa, due vasi grandi, avete sempre la aloe vera a portata di mano. Tagliate un pezzettino, lo mangiate e la buccia che vi resta come carciofo non la dovete buttare, ve la dovete strofinare nel viso, nella testa, nei capelli, dappertutto, nel corpo. <coughs> Addirittura io la uso anche quando mi faccio il bagno, finisco di farmi il mio bagno e me la strofino dappertutto. Perché? Vi spiego mangiandola già nell'interno questa è medicamento di quello internazionale va a curare internamente tutto l'organismo se ci sono cellule che sono prive di forza gli porta forza energia e se c'è infiammazione da qualche parte del corpo toglie anche l'infiammazione. Nell'esterno, sul viso, principalmente nel viso, che alcune magari la vogliono usare solo nel viso, piano piano toglie, vedete queste rughe, che si vedono appena appena? Col tempo li porta via. Li fa scomparire completamente, vedete? Queste piccole rughe che si vedono contro luce, eh? li faccio più grandi magari, eh? vedete che si arrossano, queste scompaiono, ammorbidisce la pelle e ringiovanisce i tessuti. Vedete che cosa fa la lova vera? Non so se eravate a conoscenza, ma questo ve lo porto a conoscenza ufficialmente a tutto il mondo perché dato che questi video miei vanno in tutto il mondo e lo vedono tutto il mondo d'ora in poi sicuramente vi procurerete minimo due vasi perché se siete in, in famiglia che l'adoperate ce ne vogliono dei più vasi perché dovete dare tempo al tempo di crescere la loro vera nel vaso Perciò Sappiate voi come regolarvi. Dipende il tipo di consumo dell'aloe vera che avete in famiglia, la organizzate nei vasi e li comprate. Certamente quando ne avete due, queste va vasi di aloe vera all'anno portano i figliolini. Sarebbero che delle radici che escono... Dalla pianta di sotto e li potete trapiantare. Questo è il tutto sulla loa vera. Poi ci sono altri medicamenti che possono dare beneficio: sarebbe l'acqua bollita. Togliamo questo, la loa vera, sull'argomento. L'acqua bollita è un medicamento molto efficace per il tumore. Una persona che vuole prevenire il tumore non deve fare altro che bere acqua bollita, che poi bollisce l'acqua la mattina, la può mettere anche nel frigorifero dopo che si raffredda, la può imbottigliare, quella che gli serve durante la giornata e la può bere benissimo. Per chi è sofferente di tumore e fa questo di bollire l'acqua e bere soltanto acqua bollita esclusivamente perché chi soffre di tumore se magari beve una settimana l'acqua bollita e poi un giorno beve l'acqua normale, non fa niente. Quello che ha fatto lo perde perché il tumore si utilizza soltanto di alimentazione dell'acqua normale, delle cellule e dei batteri che sono nell'acqua. E dato che l'acqua viene bollita, tutte le cellule, i batteri, muoiono, resta soltanto l'acqua pura e il tumore non ha alimento più. Ma se fate una settimana bere quest'acqua calda o fredda, basta che bollita, non ha importanza e dopo magari bevete l'acqua normale, Avete perduto l'uno e il cento, perché il tumore si ravviva di nuovo. e Vi spiego come, perché è giusto che vi do anche come esempi. Avete presente in campagna, nei giardini, è un bel po' di tempo che per esempio non piove e... L'erba oppure le piante sono quasi appassite, eh? che si accovacciano e si vedono che soffrono la sete, non hanno alimento dell'acqua e si vanno accovacciando. È così il tumore: quando bevete l'acqua bollita, anche che si raffredda, la bevete come volete, anche fresca dal frigorifero, non ha importanza. L'importante è bollita e il tumore si appassisce così. Tutti i rampi che ha il tumore, anche che c'è la tesi eh, che va arrampicandosi nel corpo, in tutti i componenti del corpo, anche che si appassisce così e i rampi cominciano a cedere, i polpi cominciano a cedere e quando piove, che fa? La pianta si ravviva. Eh? E così è il tumore. Quando bevete l'acqua normale, dopo una settimana, un mese, bevete l'acqua normale, è come la pioggia quando gli cade nel giardino e l'erba e le piante si ravvivano. Di nuovo prendono verde e diventano vegetale di nuovo. E così è il tumore. Perciò chi soffre di tumore o gli hanno prognosticato un tumore, o benigno o maligno, non ha importanza. Qualsiasi categoria di maligno che sia, attenzione, eh? qualsiasi, se non bevete acqua normale e bevete l'acqua bollita, che si raffredda, la potete mettere nel teme se la volete bere tiepida, oppure anche la potete far raffreddare nella bottiglia e la potete consumare durante tutto il giorno. Ne fate più o meno tante, quando ne volete, durante il giorno, però l'acqua che oggi bollite non la dovete bere domani, assolutamente. Questa è una cortesia che vi chiedo. Non funziona. È come quando gli israeliti gli cadeva la manna del cielo e andavano e cercavano di arraffarne di più di quella che consumavano durante il giorno e la volevano mangiare. L'indomani l'acqua purriva, la manna purriva e così l'acqua non funziona più, non ha la sua proprietà. Perché vi dico? Dato che tutti i germi, tutte le cellule che già li uccidiamo con il calore del fuoco e l'acqua non ha quella proprietà di stare più di 24 ore che comincia a deformarsi e vi farà più male che bene questo ve lo dico io bene penso che anche questo discorso sia più chiaro se poi qualcuno ha delle controindicazioni a questa medicina gratuita che viene da lassù Da eh? lassù proprio da lassù mi può chiamare al mio numero di telefono whatsapp non mi chiamate a telefonino perché paghi tu e pago io noi dobbiamo fare tutto economicamente chiamatemi con whatsapp oppure mi scrivete in whatsapp e mi dite mi puoi spiegare più meglio questa situazione oppure puoi dare qualche controindicazione? L'accetto volentieri. Bene, Dio ci benedica su questo argomento. Ora vorrei pregare per fortificare tutto ciò che ho detto nell'amore e nella grazia del Signore. Amen gloria a te Signore Alleluia Padre Santo Dio d'amore grazie per questa gioia che tu hai messo nel mio cuore e nel cuore dei miei fratelli, sorelle e amici e quanti ancora stanno alla ricerca della verità, della gioia che tu vuoi mettere nei nostri cuori e nei cuori di tutti i presenti Grazie, Padre, ancora grazie per quello che farai da oggi in poi ancora per tutto il mondo intero. Signore, ancora per l'ambiente. Ti vogliamo pregare ancora per il nostro sistema solare, ancora per questo zoto che è rotto e che la natura purtroppo ci fa dei brutti scherzi. Padre, tu sai ciò di ciò che parlo e ciò che vorrei dirti, Signore, abbiamo pregato oggi per che possa Tu manifestarti, che possa essere come testimonianza vivente per queste preghiere che abbiamo fatto oggi, per questa temperatura e ancora per questo nostro sistema solare, per lo l'ozoto che è rotto e non c'è modo di poterlo aggiustare né scienziati e né nessuno più. Solo Tu, Padre, puoi. Benedicelo, Signore, e che possa essere aggiustato da Te. Grazie, Padre, ancora per questo. Ti vogliamo pregare per gli ammalati, i carcerati, ancora gli alcolizzati, Signore, ancora chi in questo momento è separato tra moglie e marito, che possono trovare un accordo e che possono ritornare insieme e che possono ancora avere una lunga vita insieme e formare di nuovo una famiglia unita e che possano essere destabilizzate dal tuo grande amore e dalla tua grande gioia che tu ci vuoi dare. Grazie Padre ancora per questo, ti prego ancora per le nostre famiglie benedici le nostre mogli, i nostri mariti ancora benedici i nostri figli ancora benedici tutti quelli che hanno bisogno di te signore, ancora se c'è ancora qualcuno ammalato signore te lo mettiamo e te lo presentiamo davanti a te signore benedicili signore e che possono essere guariti, signore ancora per questo discorso di queste malattie che possono trovare una sensazione di salvezza in ognuno grazie Padre ti ringraziamo nel nome di Cristo Gesù che tu l'hai benedetto in eterno Amen Gloria a Dio bene cari nella grazia io questo piccolo video lo vorrei terminare qua per non immeschiare tutto insieme fra poco vi chiamerò con un altro video sempre se siete disponibili e faremo un altro video di qualcos'altro che il Signore mi metterà nel cuore Dio ci benedica a più tardi pace del Signore da fratello Angelo vi abbraccio come faccio sempre vi saluto e vi cullo come Gesù culla a me e quattro baci uno due tre e quattro per ognuno Dio ci benedica Amen